Ciao a tutti sono Candida, questo è il mio, video, il mio primo video dopo le vacanze estive. Innanzitutto mi auguro che abbiate passato anche voi come me delle buone vacanze e, diciamo che per essere il primo video voglio fare qualcosa di molto semplice perché non so voi ma io quest'anno ho un po' di difficoltà a carburare e quindi mi sento ancora in vacanza e non, e non mi sono ancora attivata per fare qualcosa di più importante diciamo che la mia idea è questa visto che ehm, mi ero già procurata prima delle ferie il materiale per realizzare un album che voglio fare con la collezione di ciao bella che mi piace tantissimo da eh, sound of autumn eh, cosa ho fatto allora devo ancora impostare l'album decidere come farlo tutto quanto però ho voluto cominciare a prepararmi degli abbellimenti, cioè, o meglio, più che degli abbellimenti sono delle, delle taschine che inserirò poi nell'album da poter utilizzare per inserire dei tag o delle foto qualcosa del genere. E visto che eh, avevo appunto realizzato questa, questa, questo abbellimento, ho deciso di fare un video per farvi vedere come realizzarlo. È una cosa semplicissima, quindi immaginatela con la carta dei colori che vi interessano gli abbellimenti che avete in casa di qualche album rimangono delle cose carine che voi potete utilizzare come meglio credete e dunque per, eh, per fare questo, questa tasca ho utilizzato della semplice carta in formato a4 allora ho preso il formato a4 perché perché ho questo praticamente è la metà del mio foglio che ho utilizzato per realizzare questo, questa tasca e, ho utilizzato il foglio a 4 così non dobbiamo fare nient'altro che tagliare a metà il foglio e non abbiamo nessuno spreco utilizzeremo una striscia ogni striscia di metà foglio per realizzare la nostra taschina a questo punto cosa faccio divido anche questa così ne facciamo tre giusto per avere un po Idea di come poterle decorare in maniera diversa allora vado a tagliare il mio foglio a 10 e mezzo che è appunto la metà poi chiaramente qui eh, millimetro più, millimetro meno non fa assolutamente nessuna differenza tanto non si nota neanche e le tasche sono una indipendente dall'altra allora praticamente noi faremo tre di questi tag muniti di tasca allora, io il primo l'ho fatto a caso nel senso che non sono stata lì a, a prendere misure adesso la farò uguale a questa ma nel frattempo vi, vi darò anche un'idea delle misure che dovete utilizzare per realizzare una tasca come la mia quindi adesso io mi prendo questa di riferimento ok. ma poi vi dico praticamente di quanto dovete fare il piego allora facciamo così realizzo un primo piego che è questo e le dimensioni sono 10 cm scarsi 9,90 ma potete farlo anche 10 cm non cambia assolutamente nulla dopodiché realizzato vedete il primo piego cosa vado a fare vado a piegare la parte superiore in modo da chiudere completamente la mia tasca chiaramente lascio vedete qua c'è la mia tasca lascio almeno un centimetro e mezzo di margine quindi facciamo così io lo faccio di nuovo come ho fatto esattamente la mia per farle tutte uguali ma per darvi un'indicazione vi dico che ho fatto un piego a 6 centimetri questo vuol dire che ho fatto 6 centimetri di piego dal lato superiore e 10 centimetri di piego dal lato inferiore. Fatto ciò, vedete, ho realizzato, ho cominciato a realizzare la mia tag. Cosa vado a fare? Vado a creare un piego di quello che volete, un centimetro, un centimetro e mezzo sulla parte alta della mia taschina, in questo modo, così. Io lo tengo ad occhio, facciamo più o meno un pochino, poco più di un centimetro. Vedete che è tutto molto semplice, non avete bisogno di, nessun, di nessuno strumento particolare. Questo, vedete, sarà il mio, il punto in cui si aprirà la mia tasca. L'ho fatta ad occhio, comunque le dimensioni sì, sono un centimetro e mezzo. Quindi dal centimetro al centimetro e mezzo potete fare la dimensione che volete. Quindi fatto questo vado a fare nello stesso modo tutte e tre le mie, le mie tasche. Una volta che ne avete fatta una potete fare come me, che vedete prendo la tasca sotto di riferimento visto che ripeto non c'è bisogno che il tutto sia, sia fatto perfettamente con la stessa misura e vado a realizzare anche le altre due tasche questa vedete che potete mettere a fianco questa carta è leggermente più spessa dell'altra quindi ma non cambia nulla è solo un attimino più dovete diciamo fare se la carta è un po più spessa non dovete sbagliare col piego perché altrimenti vi rimangono i segni dovete farlo un pochino più deciso subito dopo di qui ad occhio vado a piegare di nuovo il cartoncino in alto così ok vedete che è una cosa veramente semplicissima non, non c'è possibilità di, di fare qualche cosa di sbagliato riprendo di nuovo il mio riferimento più o meno piego così in questo modo pieghiamo la parte sopra adesso magari adesso vi sto facendo vedere il procedimento per tutte e tre così diciamo che vi serve anche un pochino per per capire meglio come come sono state realizzate ma magari adesso che devo andare ad incollare i bordi fare delle cose più semplici lo faccio per uno e poi evito di, di fare di farlo per tutti e tre così evito di fare il video tanto lungo che diventa diciamo inutile nel momento in cui uno capisce come come deve fare una procedura è inutile perdere tempo a farlo vedere per tutti e tre ecco queste praticamente sono le mie taschine diciamo preassemblate adesso cosa vado a fare prima di andare a incollare i bordi voglio fare una cosa che è importante allora vedete che ho intanto creato questa, questa fustella in modo che rimanga più semplice aprirla e prendere quello che volete introdurre dentro. Allora io per fare questa operazione ho utilizzato questa fustella, però come dico sempre non è fondamentale avere questa attrezzatura perché basterebbe avere, prendere una qualsiasi cosa, vi faccio vedere, prendere un qualsiasi cosa di rotondo, segnare magari dal rovescio così poi non si vede la matita, segnare come volete tagliare e ritagliarlo con la forbice, quindi vedete che potete farlo in qualsiasi modo, io lo faccio con questo per, per velocità visto che ce l'ho, quindi cosa vado a fare? vado a fare proprio un piccolo taglio diciamo così ad occhio al centro e lo vado a fare per tutte e tre mie taschine. Vado a centrare. Così. E vado a centrare così. Ok. Fatto questo, prima di chiudere il tutto con il mio solito timbro vintage photo della distress che mi avrete visto usare duemila volte perché praticamente lo passo dappertutto vado a passare il bordo di tutta la mia tasca questo vado a farlo adesso così rimane anche più semplice come tipo di lavorazione perché altrimenti dopo che una volta una volta che tutto è incollato per esempio già solo per fare questa parte qui incollata non va bene nello stesso modo finito il bordo vado anche a fare le pieghe perché mi piace che si veda anche sulle pieghe qui e qui la mia il mio timbro in questo modo vado a col timbro tutte e tre le mie tasche, le mie, le mie tag. Allora, passato il mio timbro su tutte e tre le tag, posso andare ad incollare. Allora, per incollare come faccio? Utilizzo un filo di colla, io utilizzo uno dei miei applicatori, che sono comodi perché Praticamente mi fanno uscire veramente un filo di colla sulla parte che devo incollare, e cioè per questa. Vado proprio a mettere, vedete, un filino. Più, più lo mettete vicino, vicino al bordo e più rimarrà libera la vostra tasca all'interno. Così. Piego e vado ad incollare in questo modo qua. faccio la stessa operazione per tutte e tre le tasche per tutte e tre le tag non so perché dico sempre le tasche perché in effetti sono una tasca però chiamata tasca non è proprio un granché quindi vado a mettere il mio filo di colla così e vado ad incollare i laterali due e facciamo l'ultima Adesso sto facendo queste, queste tag, ma sinceramente non ho ancora studiato come fare l'album, ma sicuramente lo farò in modo da applicarla da qualche parte o inserirla in qualche tasca. Boh, adesso vediamo. Ecco Ora, fatto questo lavoro, quindi dopo aver attaccato i bordi delle mie, delle mie tasche, Un'altra cosa che devo fare è andare ad attaccare questa parte che rimarrà, vedete ve lo faccio vedere su quella finita, che rimarrà chiusa, che mi permetterà di aprire la mia, la mia tag, però rimarrà chiusa e dove ho fatto l'anello per far passare un nastrino. Quindi nello stesso modo andiamo a mettere la colla qui sul bordo, sul bordo che vogliamo, che vogliamo incollare, e incolliamo così, così lo lascio in questo modo così si incolla bene idem per tutte e tre le tasche non esce più la colla si deve essere un po' ostruito il buco che è sottilissimo devo far uscire un po' di vediamo un po' riusciamo a dargli un colpo sì forse sì infatti questo dosatore è utilissimo l'unica cosa bisogna ogni tanto pulirlo perché a volte capita che quando la colla è spessa si si asciughi dentro e quindi non esce bene però noi facciamo così prendiamo il tappo che è munito di di aghettino e andiamo un attimino Così, a lavorare dentro in modo da, da pulirlo un po' vediamo se adesso va meglio sì, ecco, perfetto vedete che era solo un po' ostruito perché basta lasciarla aperta senza, senza l'hanno inserito anche solo per poco che chiaramente si asciuga quindi bisogna in realtà ogni volta avere la corteccia chiuderlo così non ci sono problemi e vado a incollare anche l'ultimo in questo modo ecco fatto adesso per per dare la forma di una tag vado a tagliare i miei angolini quindi lo potete fare a caso io per farle tutte uguali visto che devo inserirle nello stesso album una volta che ne fate uno cosa fate lo sovrapponete così tagliate perfetto così e così una volta fatto uno avete sempre riferimento quindi diventa tutto più semplice ma il primo ripeto potete tranquillamente farlo a, a caso tanto non cambia nulla quindi andiamo a tagliare tutti gli angolini e visto che ho tolto una parte che avevo passato con il mio timbro vado a ripristinare solo gli angoli così con il distress. allora finite queste operazioni cosa andiamo a fare andiamo a fare il buco l'occhiellino diciamo per inserire il il nastrino allora vado a fare il buco oh, al centro praticamente cosa faccio lo vado a fare al centro in orizzontale della mia tag è al centro di quella zona che ho lasciato da un centimetro e mezzo o da quella che avete lasciato voi eh, può essere da un centimetro e mezzo centimetro io ho lasciato un centimetro e mezzo quindi comunque al centro di, di questo vado a fare il mio foro quindi direi anche questo chiaramente si può benissimo fare ad occhio tanto non, non è una cosa di vitale importanza se, se c'è qualche millimetro di differenza quindi uno quindi 2 meglio sempre togliere tutto questo attrezzo non è così sofisticato eh? però quello che deve fare lo fa va benissimo e quindi 3 fatto questo vado ad inserire l'anellino Così nel momento in cui volete appunto mettere un nastrino o qualcosa, rimane più, rimane più, oh, questo non mi ricordo mai come devo usarlo, ma mi sembra così, vediamo un po' se riusciamo a non fare una schifezza, ma eh, direi che è giusto. Ok, quindi uno, due, Così, tre. Okay. Quindi okay. Quindi abbiamo inserito gli anelli in tutte e tre le tag e fatto questo non ci resta che decorarle allora per decorarle io ho utilizzato in questo caso chiaramente eh, dei, dei disegni che ho ritagliato dall'album che voglio utilizzare per fare il mio album e voi farete lo stesso però eh, boh, largo alla fantasia adesso magari proverò a il decorerò in maniera un pochino diversa da quella giusto per fare qualcosa di, boh, di diverso vediamo un po' come per esempio una cosa che mi piacerebbe fare è utilizzare magari un timbro che potrebbe essere tipo questo anche delle, delle scritte per esempio che rimane subito bello allora facciamole una alla volta e facciamole magari così in maniera un po' diversa a seconda di quello che, che ci viene in mente al momento, perché anche lì ecco, non è che sono stata lì a preparare. Avevo ritagliato un po' di particolari dal dal um, dall'album, sempre questo prima delle vacanze, eh, ma poi non avevo ancora più fatto niente perché, perché sono andata via. Fatto questo, vediamo un po' eh, di usare le decorazioni che ho tagliato, per esempio in questo caso potremmo mettere giusto questa cosa qui, sì, così, potrebbe essere un'idea, allora vediamo un po', andiamo ad incollare e poi vediamo come com ci viene. e adesso andiamo a mettere il fiore così in modo da non coprire le scritte va bene così ecco un altro fogliettino qui chiaramente la decorazione che è la parte sempre più divertente c'è poi da dire che veramente è una cosa molto molto molto soggettiva perché poi si può abbellire con qualsiasi cosa con i glitter per esempio qui possiamo mettere semplicemente tipo del pizzo allora facciamo così tagliamo poi dopo la parte in più magari la tagliamo dopo ok allora qua per, per incollare il pizzo magari utilizzo questa colla che è un pelino più più efficace mentre l'altra va bene per la carta ma per le altre cose preferisco utilizzare questa colla perché è più, è più tenace che non vado a mettere dappertutto eh, perché mi piace che rimanga il pizzo un pochino svolazzante sul bordo quindi io l'appoggio così e lascio che si attacchi nella parte centrale e che rimanga poi libero sui, sui bordi così ancora un po' di colla qui perché se no rimane proprio staccato ecco. adesso quando si incolla bene vado vado a vado a rifilarlo bene a parte che è quasi preciso, ma posso rifilarlo appena appena un pochettino ok idem, un po' di questo pizzettino qua, più piccolino potrei metterne... allora vediamo un po', tagliamo dritto possiamo metterne così ne possiamo mettere un pezzettino tipo qui così sì, lo metto così anche qua utilizzo questa colla che è quasi finita questa colla la trovo proprio allora, io la uso tantissimo, perché mi permette di, di, di incollare, devo dire, quasi tutto. L'unica cosa, se seguite i miei video avrete visto, utilizzo la Glossy Gel, che è una pasta trasparente per attaccare, diciamo, le parti un pochino più, più spesse di metallo, di legno, perché comunque sono più pesanti e con quel con quella colla mi trovo meglio diciamo che con quella pasta mi trovo meglio ma per tutto il resto sinceramente utilizzo tantissimo questa colla qua possiamo mettere per esempio questo verde un po' più sparato così da un po' di colore ok facciamo così facciamo un bel fiocchettino Ok, o anche semplicemente il nodo così adesso questa raffia la devo piegare un pochino in modo che rimanga un po' così bon. tagliamola pure così questa per esempio potrebbe essere una taschina finita vedete l'effetto finale poi questo quindi qua potete inserire quello che volete andiamo a farne un'altra allora qua possiamo utilizzare per cambiare un po' farei così taglierei pezzettino di uta intanto vado a recuperare un po di questi fili che dell'aiuto che qua possono servire poi vado a tagliarne un pezzettino così taglio proprio un pezzo piccolino tanto ok faccio andare via un po' di fili così rimane irregolare ok va bene così poi possiamo prendere la pagina di un libro vecchio questo prendiamo ancora questo qua A mettere in questo modo qui. Chiaramente, passiamo dappertutto il nostro distress anche sull'aiuta. incolliamo, questo con la carta, tanto va bene chiudiamo perché sì. si secca questo invece lo incolliamo con questa colla, che è più tenace Così. Eccoci. E qua andrei a mettere per esempio... Allora... Metterei un fiorellino qui così. Questo sempre per riprendere il mio album il futuro. Facciamo così. Ok. anche una fogliolina ok e poi sopra vediamo un po se riesco a fare una cosa così non so provo eh. perché magari non viene bene come mente Volevo fare una specie di cosa così, ok, allora tengo un attimino così, poi taglio un pezzo di pizzo che metto qua, allora, qua facciamo che mettere la colla qui tanto uguale ok attacco questo così poi vado ad attaccare questo qui volevo metterlo così tipo ci manca un po di colla qui e qui dargli solo un pochino il tempo di, di attaccarsi perché non è non si attacca in maniera proprio immediata e poi possiamo andare a mettere una scrittina quindi magari questa così Mi piaceva l'idea di usare allora facciamo così mettiamo questa mi blocca anche il tutto e poi mettiamo anche una fogliolina così fa ancora più motivo a posto magari la infiliamo qui ecco no ho sbagliato perché non devo metterla dove c'è la piega devo metterla qui allora così e non qua perfetto perché, perché vedete l'avevo messa dove adesso le mani tutte piene di colla questa cosa non va bene l'avevo messa dove c'era il piego al piego dovete chiaramente lasciarlo sempre libero quindi allora aspettiamo un attimo tanto il tutto si, si asciuga quando una volta che si è asciugata un po' la colla non si muove più nulla Allora, qui per fare invece una cosa un po' diversa possiamo utilizzare tipo uno stencil. Uno stencil che potrebbe essere um, una cosa qualsiasi, no. Allora, facciamo così, prendiamo questo prendiamo questo stencil che riproduce un po il legno quindi con il mio distress vado a fare un pochino di, di movimento così vediamo un po' come viene ecco non è male facciamo lì facciamo qui ok Eccoci. vedete che basta veramente niente per per creare delle cosine carine perché secondo me sono carine poi magari utilizzate per appunto decorare un album per fare delle cose danno subito un'altra un una, un presentazione ecco qua bon. quindi questo potrebbe essere la seconda tag adesso finiamo con l'ultima quella che è fatta con la carta più, se, più sottile allora mettiamo farei dunque, vediamo un po' per metterei anche qui la mia scrittina così si, sì, potrebbe essere un'idea semplicemente la scritta ok e poi qua mettiamo questo allora vediamo cosa mettere sotto per cambiare un po' allora prendiamo ehm, questo non mi ricordo neanche come si chiamano questi qua questi tovagliolini di carta da mettere sui piattini allora prendiamo il mio distress e chiaramente devo un attimino sporcarlo quindi facciamo questo lavoro qua così ok leggermente così quindi andiamo ad incollare direi così lo vado ad incollare così e poi taglio il bordo così almeno non ho un riferimento più o meno di dove devo incollarlo perché se no una raggiera così, ok, e andiamo ad incollarlo così, va bene, vedete che è tutto fatto molto d'occhio, molto senza star lì a, a perdere troppo tempo, ok, quindi lo tagliamo bene. Così. poi eventualmente se se i bordi non sono perfettamente incollati basta raggiungere un po' di un po' di colla e lo incolliamo ancora meglio ok col nostro distress per coerenza andiamo a fare anche i bordi così rimane più giusto con tutto il resto ok perfetto e adesso vado ad incollare le mie scritte, quindi cogliamo questa, così mettiamo la mia fogliolina. in questo modo qui ecco poi possiamo mettere possiamo mettere per coerenza così non sprechiamo nulla mettiamo anche un pa una parte di diamo un po' di sagoma tipo questa, così vado a sporcare anche questo, così, quindi questo lo incolliamo così, mettiamo un po' di colla così, non troppa, tanto quando la carta è sottile veramente la colla che dovete mettere è pochissima, perché altrimenti rischiate solo di, di sporcare troppo la carta e non serve a nulla, e poi andiamo a mettere il nostro fiore qua. andiamo tappando un pochino ok perché prima non l'ho chiuso e quindi sono stata castigata eccoci qua perfetto chiudiamo questo bene ok allora qui possiamo mettere per cambiare un po' possiamo attaccare tipo degli strass che sono sempre carini che danno un po' di luce allora andiamo qua facciamo così possiamo attaccare una fila qui tipo possiamo attaccare una fila qui così. Mettiamo un, un po', mettiamo qui. Questo veramente, cioè, oh, io quello che mi viene in mente in questo momento, eh, nel senso che, come dico sempre, se magari faccio il lavoro tra tra mezz'ora lo faccio completamente diverso perché poi alla fine è tutto abbastanza, boh, pizzettini no, direi di no a questo punto però voglio mettere anche qui qualche scritta perché mi piace proprio il, il discorso di, di, di sporcare un po' la carta perché rimane secondo me più bello anche solo proprio leggermente o magari se vogliamo, a seconda di quanto bromettete chiaramente viene più o meno facciamolo un po di più qui così copre tutto ecco e qui un po di meno ecco mi piace di no anche qui sporcherai un po perfetto adesso possiamo inserire allora anche qui possiamo mettere del nastrino magari un pochino più un pochino più bello della raffia che ho messo qui anche per cambiare vediamo un po tra i vari nastri allora possiamo mettere sia il cordino questo che fa sempre bene però allora in uno mettiamo cordino e raffia verde insieme così direi su questo che è po' colore Così lo ravviva un po'. Mm, no. Sprecato. Taglio un po' perché... Okay. Facciamo così. Facciamo un bel fiocco. Perché comunque essendo autunno, essendo così, è anche bello che rimanga una cosa un pochino più rustica. Quindi direi che così. Andar bene, prendiamo solo queste parti che sono troppo lunghe, tipo così. Poi qui possiamo mettere: vediamo un po' se trovo del nastro anche magari rosso, che non starebbe neanche male. Ma deve essere molto piccolino. Mm. Allora, questo che è un recupero che ho fatto da non mi ricordo dove eh sì è carino tra l'altro qua c'è un come posso fare per no questo qua far... sinceramente mi piace ma vedete che ha le parti sotto con, con questo motivo quindi sinceramente non lo uso per questo perché sicuramente lo potrò usare per qualche altro lavoro che magari prendo un po di più mi dispiace sprecarlo per per fare per utilizzarlo qua che non è proprio necessario allora vediamo se trovo un nastrino diverso questa è la prova che non mi ero preparata nulla e che quindi ah c'è anche questo vediamo un po se riesco a farlo passare Sì. È un po' così con tanti colori potrebbe essere un'idea allora proviamo vediamo se mi piace mm -hmm. ok mi piace questo rimane un po' un po' rustichino rigido quindi va bene va bene così Quindi uno, così tagliamo, anche qui tagliamo lo storto, ok, così, e due. Magari posso mettere, per fermarlo, poi un po' di colla. Anzi, gliela metto subito visto che io voglio che rimangano come dico io faccio così, Mi metto un po' di colla qui e li blocco. Ok, così non si muovono, ok. Facciamo asciugare bene. Così rimane fermo ok e invece qui vediamo un po se c'è invece un pizzo più sottile potrei usare questo questo qui che non è sottile ma essendo molto molto leggero lo piego tranquillamente e riesco tranquillamente ad inserirlo così ci serviamo della forbice per aiutarci ok Questo. ecco il pizzo è sempre bello fa sempre un po' shabby ma a me piace da matti infatti anche lì pizzi e pizzettini su tutti i miei lavori come avete visto sono sempre tantissimi eccoci qua è bello anche così eccoci qua, quindi adesso vi faccio vedere i quattro lavori finiti questo qui con gli strass più luminoso e questo era il primo che avevo preso di esempio. Dopodiché queste tag voi potete utilizzarle io adesso deciderò poi perché ripeto devo ancora fare l'album però o le potete incollare su una pagina e quindi vi serviranno per inserire un qualcosa e le lasciate fisse oppure possono essere delle tag che voi inserite magari in qualche tasca in qualche, in qualche posto che preferite questo è quanto quindi le vedrete poi nell'album nel momento in cui riuscirò a farlo spero che che vi, abbia, vi abbia dato lo spunto per creare qualcosa anche voi per i vostri junk, per i vostri album per, immaginate quante cose potete fare da, da incollarli su, su un regalo, quando fate un regalo possono, potete, potete utilizzarli come meglio credete spero che anche questo video di oggi direi molto semplice vi sia piaciuto e se avete dubbi o domande scrivetemi e come dico sempre vi risponderò più in fretta possibile oppure se vi fa piacere lasciatemi un like o un commento così magari se, se vedo che anche video semplici di questo tipo sono apprezzati ne posso fare altri con, con un qualcosa di diverso e, detto questo ci vediamo con il prossimo video che eh, non so se sarà proprio il prossimo video quello dell'album ma farò di tutto perché lo sia, altrimenti vedrete, vedrete queste tag in uno dei miei prossimi video dove, tutti li, dove, dove farò l'album che ho in mente e detto questo non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro, ciao!